benvenuti mi chiamo Diego Napetti sono il brand ambassador della casa di profumi eh, Nishenko il mio compito è accompagnarvi nel magico mondo della linea di profumi onirico una linea di profumi ispirata alla dimensione dei sogni e per un italiano la cosa più bella è sognare il proprio passato storico artistico culturale e religioso l'italia è il bel paese patria di viaggiatori santi e poeti infatti la linea onirico si compone di un viaggiatore che è Marco Polo, di un poeta che è Dante Alighieri e di un santo che è Francesco d'Assisi. Parleremo anche di una carovana carica di resine, spezie ed erbe che dalla via dell'Oriente arrivava a Roma per creare grandi profumi degli imperatori romani. Parleremo anche di musica lirica, il bel canto lirico italiano con Giacomo Puccini. Faremo un volo pindarico dentro agli uffizi di Firenze a contemplare la meraviglia della nascita della primavera di Alessandro Botticelli. Ci stupiremo davanti all'arte materica e nello stesso tempo forte e intensa di Artemisia Gentileschi con la fraganza Artemisia. Venite con me, vi porterò una dimensione di magia, di stupore e di meraviglia.